Sì, diamo, inizio, diamo inizio alla discussione, eh, oggi parliamo di PNRR, l'impatto del PNRR sull'economia, i problemi legati al PNRR, vediamo un po' dove ci porta la discussione, eh, con tre ospiti eh, illustri, abbiamo, abbiamo, eh, vado in ordine di presentare, cioè di, eh, diciamo, fa faremo parlare per primo Marco Veranese, Passarella che è eh, docente presso l'Università Link Campus, e, poi seguirà Pierluigi Ciocca che eh, è stato funzionario della Banca d'Italia e, e anche vice, vice direttore della, generale della Banca d'Italia. E, e, e Vincenzo Visco che uh, è stato, ha avuto una carriera in, in politica come ministro del tesoro uh, in, diversi, in diversi governi, governo Amato, governo Prodi, governo Prodi 1, governo Prodi 2 e, um, e siamo, siamo appunto qui per commentare uh, il tema del PNRR che è un tema... Uh, Ovviamente un po' tutti i temi legati alla pandemia che prima occupavano le prime pagine dei giornali, oggi sono un pochino in secondo piano perché c'è questa novità dell'emergenza guerra in Ucraina, però noi insistiamo con il volere provare a scandagliare un pochino il tema perché in ogni caso sono, è un, un tipo di uh, fenomeno, investimento uh, nuovo e eh, direi straordinario che non credo che si ripeterà tanto nella storia e vogliamo appunto analizzare, eh, analizzare la sua, il suo potenziale impatto su un'economia italiana che è caratterizzata da una una stagnazione ormai pluridecennale oserei dire perché è almeno dal 96 che la produttività in italia ristagna in più siamo stati colpiti da delle, degli shock uh, parzialmente esterni da cui però non siamo riusciti a, a, a tirarcene fuori. Il nostro sistema produttivo ha perso qualcosa come, se non vado errato, il 25% della sua capacità produttiva e, eh, e quindi siamo in una... Uh, in una situazione abbastanza critica e il punto è vedere se questo PNRR che è stato istituito in occasione della nuova crisi pandemica uh, può aiutare a risollevare qualcosa di questa situazione uh, un po' incancrenita. Allora io passerei come dicevo prima la parola a uh, Marco Veronese Passarella che uh, essendo, uh, avendo uh, pubblicato di recente un lavoro con delle stime sull'impatto macroeconomico del, uh, del PNRR uh, va direi ottimamente per un inquadramento generale del tema uh, e poi dopodiché passerei a Pierluigi Ciocche per finire poi anche a Vincenzo Visco. Quindi per un inquadramento del tema abbiamo una presentazione in PowerPoint, Io non so se vuoi metterti qua così. Se sì, dici... magari mi carichi. Sì, allora carico. Um. Um. ok vedi se ti sembra si vede bene dici che non c'è modo vero di cliccare e di, mm. di aprirlo vero? visualizzazione pagina mm. vi detto di no c'è quella... qualcosa che manca nella slide di No, mi pare che si veda, si veda tutta Secondo quindi me si possiamo, sì. anche... sì, sì, oh, possiamo anche tenerla così Se poi eh, ci sono pezzi Allora ti la lascio, video, lascio okay? il posto così sì, uh, Gestisci tu okay. il... Grazie Allora, io vi ringrazio e mi, e mi scuso Per essere senza giacca Ce l'avevo la giacca Ma eh, c'è molto caldo qui a Milano Noi non vogliamo accendere i condizionatori eh, Quindi... <ride> diciamo che <ride> no, ehm, no, sto scherzando ovviamente. Ehm, dunque, dunque, dunque, però così le slide si vedono. Vediamo, riesco ad andare avanti e indietro? Devo sì. provare così con, così, vedi. con questi, queste frecce qua. Okay. Ah, ok. Quindi posso andare avanti? Ah, sì. okay, okay, ok, ok. Grazie, grazie. Ehm, sì, come dice, come Dicevamo, io lavoro all'Università Link Campus di, eh, di Roma, a tempo pieno, però sono in rapporto di collaborazione anche con l'Università di Leeds, dove mi occupo di un progetto finanziato dall'Unione Europea, un progetto molto grosso, eh, sull'economia circolare, che è uno degli altri temi, grandi temi, che in parte si lega peraltro al PNRR di cui discutiamo oggi. Comunque, andiamo all'obiettivo della presentazione. In teoria l'obiettivo è triplice, eh, anche se mi concentrerò sul primo, forse sul secondo dei tre obiettivi, lasciando il terzo eventualmente alla discussione. Il primo obiettivo di questa presentazione è quello di dare mh, diciamo, una stima dell'impatto di livello mh, del PNRR, sul, in particolare mi concentrerò sul PIL italiano e sul debito pubblico italiano in generale, diciamo, delle misure che sono state prese dalle autorità italiane ed europee per far fronte alla crisi pandemica. Il secondo scopo, vai, vai. Prego, il secondo scopo è quello di um, discutere brevemente la composizione del PNNR, eh, PNRR scusate, e vedere quali sono gli aspetti critici, se ve ne sono. E il terzo è quello di cercare, ma ripeto, questo lo rinvio ad un'eventuale discussione, cercare di capire come cambia tutto questo alla luce dell'inflazione eh, dell eh, diciamo crescente di questi mesi e anche del conflitto in Ucraina che poi si lega anche all'aumento dei prezzi, anzi all'accelerazione dei prezzi e che naturalmente rende il modello che vedremo oggi già vecchio. Il problema di questi modelli è che quando vengono pubblicati sono praticamente già da buttare. Allora. Ehm, voi sapete che a fronte della crisi pandemica, che insomma, è stata una delle crisi più, più violente vissute dalla, dalla economia, diciamo, almeno dall'economia occidentale negli ultimi anni, per una volta le istituzioni europee hanno reagito, e, ed è stata una reazione veemente se confrontata con le reazioni molto timide che c'erano state, soprattutto all'indomani della crisi finanziaria globale partita dagli Stati Uniti e poi trasformatasi in crisi dei debiti sovrani. In particolare la Banca Centrale Europea è stata molto attiva, come sapete ha mantenuto i tassi di interesse molto bassi, cioè sia il tasso di rifinanziamento che gli altri due tassi che formano il corridoio, spingendo anzi attraverso operazioni quantitative questo tasso di rifinanziamento bancario verso diciamo, il fondo di questo corridoio, sono aspetti tecnici, se volete poi ne parliamo, e lo ha fatto anche attraverso un nuovo programma di acquisto di titoli pubblici e privati, eh, che è servito ad evitare il peggio, soprattutto per paesi molto indebitati come, come il nostro. È stato un programma che ha diciamo, ehm, impedito che i tassi di interesse su quei titoli andassero alle stelle. Anche il Consiglio europeo... Ehm, che invece in passato non era stato troppo attivo o lo era stato in direzione sbagliata, stavolta si è mosso nella direzione giusta, nel senso che sia pure in modo molto farraginoso e con tempi diciamo, piuttosto lunghi rispetto a quelli di altri paesi, però alla fine ha eh, diciamo, approvato una serie di pacchetti, il più noto è il cosiddetto Next Generation EU, eh, che include tra l'altro altre misure di cui si discute molto, il famoso Recovery Fund, eh, React EU ed altre misure. Queste misure nel complesso eh, equivalgono a circa eh, diciamo, 750 miliardi, poi qui siamo, sono stati fatti conti diversi, ma dovrebbero essere circa 750 miliardi di euro, di cui circa 390 miliardi di sovvenzioni, ossia di, diciamo, eh, di risorse date ai paesi che ne fanno richiesta e che le ricevono a fondo perduto. Vi sono poi delle altre misure, però qui vedo che la slide è un pochino, riesco magari forse a ridurla, riducendola un po' magari riesco a farvi vedere. Sì, eccolo qua. Vi sono poi state altre misure sulle quali non entro nel dettaglio, una di queste è una misura per il sostegno all'occupazione che è già stata attivata, il nostro paese sta già beneficiando a quel che sono riuscito a capire. Uh, di nuovo si è tornato a parlare del meccanismo di stabilità come una forma ulteriore di aiuto ammesso che sia una forma di aiuto poi anche di questo possiamo discutere anche la banca di investimento europea potrebbe essere coinvolta in termini di aiuti sappiamo che il bilancio europeo è stato ampliato e infine ed è forse uno dei punti più importanti è stato almeno temporaneamente sospeso il patto di stabilità e di crescita che obbligava come sapete paesi molto indebitati come il nostro non soltanto a pareggiare il bilancio, ma tendenzialmente a rientrare anche in termini di stock eh, di debito sul PIL. Perché non va mai dimenticato quando si parla di questa crisi, un po' valeva anche per le crisi precedenti in realtà, che eh, il nostro Paese ha delle specificità proprie rispetto a quelle di altri Paesi. In qualche modo è un Paese che vive una crisi nella crisi. Eh, voi saprete tutti che l'Italia, con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, è la terza economia, eh, diciamo, della parte occidentale del continente almeno, eh, ma anche di tutto il blocco continentale, ehm, è la seconda economia industriale tuttora, ma è anche l'unica tra le grandi economie europee a non avere recuperato nel 2019, cioè eh, diciamo alle soglie della crisi pandemica, non aveva ancora recuperato i livelli di produzione e soprattutto i livelli di valore aggiunto, il PIL, eh, generato dal Paese alle soglie dell'altra grande crisi, la crisi finanziaria globale del 2007-2008, quindi nel 2019 noi non avevamo ancora recuperato i livelli di PIL del 2008. Chiedo scusa. E inoltre, come sapete, il, il, il, il nostro paese è un paese che, benché abbia un debito privato molto basso, ha però un debito pubblico, peraltro le due cose, non sono, diciamo, che le due cose vadano assieme, non è, non è una casualità, ma insomma ha un debito pubblico eh, molto elevato ed è il debito più alto dopo quello della, della Grecia rispetto al PIL nella Unione Europea. Di fronte alla crisi comunque il governo italiano si è mosso, anche perché, come dicevo, Alcuni eh, vincoli che c'erano in precedenza sono stati sospesi temporaneamente. Il governo italiano ha potuto conseguire già lo scorso anno un avanzo relativamente consistente e ha portato di fatto il debito pubblico. Qui dipende molto da come venga calcolato: eh, però, nell'ordine del 150-155%, del. Eh, no. DPF del... sta al 140%. Si sì, sta al 140%, però no. io i calcoli che ho fatto io. Il problema è che mh, lo dico perché mi capita di usare molte banche dati. A seconda della banca dati che uno utilizza, MECO eh, Eurostat, che poi fa riferimento ad Istat. Eh, queste, queste, queste misure sono diverse. In più ci sono le previsioni sul PIL a cambiare, certo. io credo che siamo attorno al 150%. Naturalmente, sì, se sì. si è ridotto bene, soprattutto per quest'anno potrebbe essere quest ridotto a seguito. Sì, certo, certo. Eh, per, poi, per 21. Certo. E, naturalmente, dicevo, sono arrivati alcuni aiuti dall'Unione Europea, il PEP è stato, in generale, l'intervento della Banca Centrale Europea, bastava un annuncio, volendo, ma è stato, stato provvidenziale. e è il nostro Paese è l'unico Paese, a quel che capisco, ad aver chiesto eh, tutti i fondi disponibili, tutta la propria quota, che dovrebbero ammontare, anche qui ci sono conteggi diversi, ma dovrebbero ammontare a circa 120 miliardi di euro di prestiti e eh, poco più di 80 miliardi di euro di sovvenzioni, anche se su questo ci sono diciamo, calcoli diversi, ma più o meno questo è diciamo, l'ordine di grandezza e che sono poi i fondi che andranno a finanziare in buona misura il PNRR. Se uno fa un po' di conti e toglie via i contributi che il nostro Paese deve pagare per questi fondi, non rimangono cifre, diciamo, stratosferiche, rimangono cifre che a seconda di come vengono fatti i conteggi sono nell'ordine di 5-10 miliardi netti, cioè a fondo perduto, l'anno, che non sono da buttare, non sono una cifra stratosferica, comunque sono un'inversione di tendenza rispetto al passato. Tra l'altro una cosa che non ho citato è che, come sapete, la Commissione Europea per la prima volta è potuta andare sui mercati ed emettere una sorta di debito europeo per finanziare una parte almeno di queste misure. Sulle aree di intervento, dico solo due parole perché poi passo diciamo, agli aspetti quantitativi, le aree di intervento individuate sono sei. Eh, le due aree più grosse eh, per peso specifico in termini di risorse destinate sono quelle che riguardano la digitalizzazione, l'innovazione da un lato e la transizione ecologica dall'altro e poi naturalmente a questo si legano anche le infrastrutture e poi ci sono anche dei fondi per istruzione e ricerca molto meno a differenza di quello che uno potrebbe pensare per la salute, quindi la gran parte dei fondi non sono destinati a eh, quello. Ora la domanda che io eh, mi sono fatto e, e che mi ero fatto con alcuni colleghi diciamo, nel corso della pandemia è quale fosse l'impatto complessivo di queste misure sul PIL e sul debito pubblico italiano a prescindere dalla loro composizione. Quindi abbiamo utilizzato un modello eh, che è un modello che considera sia gli aspetti di stock che gli aspetti di flusso delle, delle economie, dell'economia italiana in questo caso. È un modello macroeconometrico di tipo tradizionale, cioè non è un modello di quelli che si sono utilizzati negli ultimi anni, anche se adesso le banche centrali un pochino su questo stanno tornando indietro, cioè modelli di SG, modelli di equilibrio economico generale stocastico, non è questa roba qui. È un insieme di equazioni fondamentalmente che descrivono le principali relazioni economiche e finanziarie eh, di un'economia. È un modello eh, che è scomposto, eh, poi di questo, adesso questo lo vediamo, è, è scomposto in settori sociali, cioè ci sono famiglie, imprese, eh, banca centrale, settore bancario e finanziario, settore estero, settore pubblico, ma è da un punto di vista della produzione eh, aggregato. Quindi mentre consideriamo diciamo, il, la società è spaccata orizzontalmente non è spaccata verticalmente ed è per questo che non eh, diciamo, distinguiamo tra le eh, diverse industrie in cui questi fondi eh, finiranno e quindi diciamo, ci limitiamo ad un impatto d'insieme. C'è un legame con a, a un, a qualche tabella in putta. No, eh, ci sto lavorando in realtà, mh, però ci sto lavorando per il progetto europeo perché naturalmente quando si passa ad analizzare diciamo, la transizione ecologica e eh, per esempio la necessità di adottare forme di economia circolare, che adesso è una delle grandi parole d'ordine eh, delle istituzioni europee, in quel caso naturalmente è assolutamente essenziale poter distinguere tra industrie ed avere appunto un, un sistema di input-output che qui non c'è. Quindi diciamo, diamo una valutazione di impatto, d'insieme, ma non entriamo... Uh, nei, nella, diciamo, non possiamo valutare specificamente diciamo, i moltiplicatori di ciascun singolo settore industriale, ecco, questo, non, questo non viene fatto qui abbiamo usato dati ehm, Eurostat, dati annuali questo è un altro grosso limite del modello, dovremmo usare dati trimestrali ma diciamo, questo era partito come un esperimento mio poi è diventata una pubblicazione congiunta quindi ci stiamo ancora lavorando su queste cose è un modello che non ha alcun attrattore dal lato dell'offerta, è una scelta che abbiamo compiuto diciamo, per metterci diciamo, in, su un sentiero diverso da quello utilizzato normalmente dalle istituzioni che fanno queste previsioni, che solitamente hanno un attrattore dal lato dell'offerta che vincola la produzione. Noi abbiamo tolto tutto, abbiamo semplicemente che la domanda traina la produzione, anche se questo in presenza di colli di bottiglia potrebbe essere un problema. È un modello a moneta endogena, cioè un modello in cui noi ipotizziamo che la banca centrale assecondi, e in generale il sistema bancario, assecondino le esigenze dell'economia reale eh, e non invece controlli i quantitativi di moneta. Possono essere aggiunte operazioni di tipo quantitativo e quindi un'immissione forzata di riserve in questi modelli, però i risultati non sono così clamorosi, se non appunto in termini di riduzione dei tassi, ma è una cosa che possiamo simulare anche senza dover ricorrere a questo genere di eh, politiche. Eh, nello scenario base che vi farò vedere, che è quello su cui saranno basate le simulazioni, eh, quello che noi consideriamo è che circa il 75% delle risorse che il governo, a cui il governo italiano ha avuto accesso, quindi il governo ha accesso a tutte le risorse a disposizione, primo, le spende tutte e di queste spese almeno il 75% sono aggiuntive rispetto alle risorse già stanziate. È un'ipotesi che abbiamo fatto, qui ho scritto 75% in realtà è 70%. È un'ipotesi che abbiamo fatto guardando anche i documenti ufficiali del governo per capire appunto quanto eh, di queste risorse effettivamente fossero spese aggiuntive. Qui potete vedere la prima simulazione, non so, forse è piccolina? o riuscite a vedere, è un po' eh, come si dice? sfocata. Sì. Comunque fino al, diciamo, al 2020 sono dati reali e quindi quando vedete quel picco di caduta nella figura alla vostra sì, sinistra la avete il tasso di crescita reale del PIL. E nella figura a destra avete il rapporto tra debito pubblico e PIL, eh, quel picco che vedete verso il basso sono dati reali anche se potrebbero essere già stati revisionati nel frattempo, noi avevamo avuto, registrato una caduta reale dell'8.9% ma di, dicevo, questi enti continuano anche retroattivamente a cambiare le statistiche quindi sì. potrebbero essere cambiate ancora. E come vedete noi prevedevamo un rimbalzo nell'ordine di 6.1 punti percentuali, quindi in linea con le altre istituzioni europee e italiane che facevano questo tipo di previsioni, perché lo scopo del nostro modello non è di fare previsioni ma diciamo di disegnare scenari, quindi ci siamo un po' attenuti anche a quello che gli altri nel fare le nostre ipotesi a quello che gli altri facevano. E come vedete questa, questo picco di crescita poi si abbassa, per quest'anno eravamo abbastanza prudenti, prevedevamo una crescita del 3.7, 3.8, tutte le altre istituzioni davano una crescita molto più alta, sopra il 4.5, mi pare, ma adesso stanno tutti rivedendo al ribasso, addirittura probabilmente cresceremo meno del 3. Vedremo, perché poi c'è anche la guerra, c'è tutto il resto. Quindi abbiamo fatto bene ad essere prudenti, ma non lo siamo stati troppo, nel senso che probabilmente la caduta sarà molto maggiore come vedete nonostante tutto sommato, sì un pochetto pessimisti rispetto a quello che lo scorso anno erano le altre istituzioni ma in fondo molto ottimisti rispetto ai dati che stiamo vedendo adesso nonostante tutto questo il rapporto debito pubblico PIL che è il grafico che voi vedete a destra notate che la riga tratteggiata ci dice quello che sarebbe successo in assenza di crisi quella riga che voi in vedete in assenza di quale crisi? È pandemica Pandemica, pandemica saremo tornati gradualmente, diciamo, eh, verso, verso livelli che poi erano quelli degli anni passati, no? 120, 100, qualcosa del genere. E... Eh, nel 2026, non, non, non quest'anno, intendiamoci. Eh, come vedete, nonostante queste ipotesi tutto sommato ottimistiche alla luce di quello che sappiamo adesso, il debito pubblico italiano, dopo una breve mh, diciamo, riduzione dovuta al rimbalzo dello scorso anno, torna a crescere nei prossimi anni. E questo senza considerare gli effetti della, della guerra. La ragione per cui torna a crescere si vede in questo grafico, in cui sono calcolati in nero il bilancio primario, se volete l'avanzo primario ehm, dello Stato, e in diciamo, quel colore, che non so neanche che colore sia, un colore acquamarina, Potevo sì. sceglierne uno che ero in grado di capire che cos'era, comunque quel colore diverso, quell'acqua marina lì, è diciamo, il peso degli interessi. E come vedete il problema, non vi sorprenderà, insomma, il problema è che nonostante il tasso di interesse sia molto basso, il grande stock di debito fa sì che il peso di interessi sia forte nei prossimi anni, quindi se tu non hai una crescita sostenuta a sufficienza, questo finisce per far crescere eh, il debito rispetto al PIL nel tempo, proprio perché il PIL non cresce come dovrebbe. A questo punto ho provato a fare, vado, vado veloce, eh, non voglio tenervi ore con questi esperimenti, ma ho provato a fare, abbiamo provato a disegnare degli altri scenari, più ad, qui ho aggiunto qualcosa, e gli altri scenari sempre per il PIL reale, sempre per rapporto debito pubblico PIL, dove però stavolta vi ho messo il livello assoluto, non vi ho messo eh, il tasso di crescita per farvi vedere proprio come si muove. Ho considerato oltre allo scenario base e, e diciamo, al, alla previsione pre-shock anche la possibilità che il governo di fronte ad un debito che cresce molto decida di intervenire con un taglio massiccio della spesa pubblica. Per taglio massiccio della spesa pubblica intendo che il governo taglia... Nel caso che vedete rappresentato dalla riga gialla, il governo taglia circa il 5%, cioè fa un taglio che è nell'ordine del 5%, del, 5 del PIL del 2019, ed è un taglio permanente, e nel caso della riga rossa fa un taglio che è addirittura nell'ordine del 10%, quindi un taglio molto forte alla spesa pubblica. Quello che vedete è che questo genera naturalmente una forte contrazione dell'economia italiana ma non ha effetti benefici sul rapporto debito pubblico PIL perché la caduta del PIL è così accentuata dati i coefficienti che noi abbiamo stimato ma questo diciamo, è un risultato abbastanza robusto che sembra valere per tantissime configurazioni cioè che trovo molto spesso che l'impatto sul, anche sul rapporto debito PIL finisce per essere di tipo peggiorativo anziché migliorativo naturalmente questo è un risultato discutibili, da prendere con le pinze, basato su tutta una serie di ipotesi che noi abbiamo fatto nel modello, basato sulle stime che abbiamo fatto che probabilmente non sono fatte bene, vanno rifatte, però ho fatto molte volte questi esperimenti e spesso questo risultato per l'Italia eh, lo trovo, cioè che un abbattimento forte del debito non dà i risultati desiderati e spesso anzi provoca effetti opposti. Eh, in, con la riga al solito del colore indecifrabile, quella specie di verde, vedete invece che cosa sarebbe successo se il governo italiano non avesse fatto ricorso ai fondi europei e potete vedere che i fondi europei eh, hanno dato un contributo non marginale alla crescita eh, del PIL italiano anche se, e anche questo è un aspetto che non dovrebbe sorprendere, l'indebitamento italiano sale perché una parte di questi fondi sono fondi, una parte diciamo rilevante di questi fondi sono fondi presi a prestito che devono essere restituiti e il vantaggio in termini di tassi di interesse è un vantaggio molto molto basso perché in questo momento i tassi di interesse sono comunque già bassi. Mm. L'ultima cosa che ho provato a testare è che cosa sarebbe successo se il governo italiano avesse potuto usare l'intero ammontare di risorse in termini aggiuntivi ed è la riga che vedete andare più rapidamente verso i livelli di PIL, eh, diciamo pre-crisi e, eh, e ho ottenuto questo risultato di fatto ipotizzando che il governo italiano spenda tutto in termini aggiuntivi e che però la banca centrale sia molto accomodante mantenendo i, i tassi di interesse molto bassi. Naturalmente, questi risultati, vi dicevo, sono già vecchi perché noi abbiamo, ed è questo l'ultimo, eh, diciamo, esperimento che vi mostro, quello su cui stavo lavorando queste ore, ma eh, poi ho trovato dei problemi con il modello quindi mi sono fermato di lavorarci, se no, vi avrei mostrato anche una combinazione di questi effetti. Quello che mi sono chiesto è che cosa succede se l'inflazione cresce. Perché adesso tutti iniziano a dire che probabilmente potremmo chiudere l'anno con un'inflazione del 5%, qualcuno dice di più, qualcuno dice di meno, vedremo nel caso italiano specifico. Ma comunque se avessimo un'inflazione del 5% quest'anno e relativamente alta nei prossimi anni. Oppure se avessimo un'inflazione molto alta quest'anno ma che a partire dal prossimo anno tende a tornare ai livelli precedenti come molti istituti finanziari tendono a dire. Quali sarebbero gli effetti sul PIL e quali sarebbero gli effetti sul debito pubblico? Quello che vedete, sono le due righe, quella rossa e quella gialla, non si vedono benissimo, ma sono righe un po' più basse, è che l'inflazione tende nel nostro modello a mangiare crescita. E mangia crescita perché un'inflazione elevata si associa ad una caduta dei consumi in termini reali, semplicemente. Famiglie consumano di meno perché le cose costano di più e questo fa ridurre il PIL reale. Però, però l'inflazione ha anche un effetto positivo, noi sappiamo, e questo in effetti viene confermato dall'esperimento. Come vedete le due righe gialle e rosse, che dovrebbero essere gialle e rosse, che vedete nel grafico in parte, associate ad una maggiore inflazione, tendono ad erodere eh, il debito più di quanto colpiscano il PIL. Noi siamo stati relativamente ottimisti eh, sull'impatto dell'inflazione sui consumi, Quindi, questo potrebbe anche dipendere da questo nostro eccessivo ottimismo nel modello però eh, resta il fatto che un'inflazione elevata avrebbe da un lato un effetto negativo sul pil ma dall'altro potrebbe aiutare il governo italiano a ridurre gradualmente nel tempo il proprio indebitamento come del resto la storia ci insegna i governi hanno sempre fatto ultima cosa è eh, quella riga tratteggiata scura è che cosa succede se i tassi di interesse sono molto alti ne parlavo prima mh, con i miei interlocutori e, se i tassi di interesse sono alti, noi non abbiamo un modello in cui i consumi e gli investimenti dipendono in modo diretto dai tassi di interesse. Abbiamo fatto questa scelta che però adesso probabilmente modificheremo. Eh, è una scelta conservativa, nel senso che nel nostro modello alti tassi di interesse fanno sì che le famiglie paghino di più il proprio mutuo, e in effetti questo c'è nel modello, dunque si riduce il reddito disponibile e si riduce, a parità di altre condizioni, si riducono i consumi. Però, siccome è un modello in cui non distinguiamo classi sociali diverse questi maggiori tassi di interesse significano anche maggiore trasferimento in assenza di politica austeritaria, significano maggiore trasferimento dal settore pubblico al settore privato e quindi nel medio lungo periodo l'economia non solo non cade ma tende addirittura nel medio lungo periodo a stabilizzarsi diciamo in termini tecnici a un livello di stato stazionario più elevato naturalmente questa è un'ipotesi non realistica Secondo me è uno scenario non realistico e dipende dal fatto che i nostri consumi sono davvero troppo insensibili al, al tasso di interesse. Però la cosa interessante è che se questo succedesse, se cioè i tassi aumentassero anche solo di poco, notate che io ho considerato un aumento dei tassi minimo, in questo momento noi abbiamo un tasso di interesse medio sul debito italiano che è nell'ordine di 2,5 punti percentuali io ho semplicemente ipotizzato che questo tasso medio possa crescere nel 2026 fino a 3.5 punti percentuali che rispetto ai tassi che abbiamo avuto in passato anche in un passato molto recente è molto basso come peso degli interessi sul debito se questo accade e anche ipotizzare che le famiglie non solo non ci perdano ma beneficino dall'aumento dei tassi comunque il debito tende a crescere ancora di più cioè quello che sto cercando di dire è e che un aumento dei tassi, per quanto piccolo, ehm, e persino ipotizzando che le famiglie non ne siano condizionate, avrebbe effetti sul debito pubblico italiano probabilmente devastanti. Resta da capire, ed è questa una cosa che io non ho analizzato, che cosa succede se l'aumento di tassi avviene in concomitanza con l'aumento dell'inflazione, che è probabilmente lo scenario che fronteggeremo, forse fronteggeremo. Naturalmente qui la risposta è ambigua, nel senso che dipende da quanto la banca centrale europea alzi i tassi di interesse in risposta a livelli di inflazione che oltretutto non interesseranno solo l'Italia ma diciamo, l'Unione Europea nel suo insieme, quindi non avrebbe senso diciamo, avere un meccanismo automatico dentro il modello che ci dica questa cosa perché evidentemente questa è una scelta di politica economica. Non so se ho ancora tempo o mi conviene andare alle conclusioni. Mm, diciamo che sì, forse chiudo... stringi un po sì, se vuoi dire qualcosa... no, no, io posso andare diciamo, posso poi, diciamo dritto alla, alla, diciamo, alla, alla conclusione e poi torniamo a parlarne esatto. perché diciamo ehm, mi, ero dato, mi sono dato anche un'occhiata ai contenuti poi del PNRR, comunque diciamo ne parliamo dopo. Quindi le conclusioni, il primo è che il PNRR ha avuto ed ha un impatto non marginale sulla crescita del paese e anche diciamo tramite questa sul debito pubblico. Il problema è che l'impatto sul debito pubblico è ambiguo, perché da un lato consente di crescere di più, ma dall'altro il Paese si indebita di più. Eh, questi, questi fondi che il paese, a cui il nostro Paese accede sono fondi in, diciamo, non marginali, dicevo, però sono insufficienti a riportare l'economia italiana anche solo al trend eh, pre-crisi. Quindi diciamo, sono positivi ma sono insufficienti. Un'inflazione elevata, che è quella di cui si discute in questi eh, giorni, potrebbe eh, far bene all'indebitamento del Paese, ma certamente colpirà anche i consumi e tramite questi colpirà la crescita. Naturalmente l'effetto netto dipenderà da quanto la banca centrale reagirà, se reagirà in risposta ad un aumento dell'inflazione. Eh, gli elementi di criticità di cui non ho parlato e di cui magari parlerò dopo, è secondo me uno dei grossi problemi del PNRR ed è anche una delle ragioni per cui un modello aggregato di questo tipo paradossalmente può essere utilizzato per indagare gli effetti è che il PNRR qui ho sbagliato la sigla ehm, di fatto non prevede un intervento diretto dello Stato in economia non credo di sorprendere insomma ma non prevede niente di diretto la gran parte dei fondi erogati sono fondi che andranno a diciamo, incentivi, sussidi, ehm, la gran parte dei servizi che sarà finanziata saranno servizi affidati a gare d'appalto, insomma è un piano che si affida prevalentemente alle forze di mercato e dunque al sistema di impresa, al sistema produttivo che è già esistente dunque è difficile prevedere un cambiamento radicale in questo sistema produttivo e il problema, e questa è la mia ultima considerazione su questo chiudo il problema è che se noi eh, guardiamo agli obiettivi che questo piano si prefigge, che sono obiettivi che richiederebbero invece un cambiamento radicale nella struttura produttiva, perché per esempio eh, il problema della transizione ecologica lo risolvi se sei in grado di produrre turbine, se sei in grado di produrre pannelli solari, e così via, tutte cose che il nostro paese non produce, installa ma non produce, questo piano rischia di essere un finanziamento indiretto ad imprese che spesso non sono nemmeno imprese italiane, ma sono grandi multinazionali che fanno capo ad altri paesi e su tutto questo oltretutto incombe la doppia incognita della guerra in Ucraina e dell'inflazione, eh, diciamo, sappiamo essere un'inflazione da colli di bottiglia, ma che potrebbe essere ulteriormente alimentata dalla guerra e in questo caso potrebbe essere duratura. Mi fermo qui, credo di aver okay, già toccato tantissimi tempi. Io grazie. riprendo la impostazione così posso Prego. gestire la... Allora, dunque, dunque, dunque. Allora, interrompo. Riattivo. Oh, qua. Ok. Allora, ringrazio uh, Marco Veronese Passarella per questa uh, presentazione che avrebbe meritato sicuramente più tempo, quindi anche grazie per la sintesi. E, m, bene, a questo punto uh, abbiamo, siamo un po' entrati nella, m, nel vivo dell'argomento. Uh, quindi la questione del sistema produttivo... Uh, stagnante, eh, una cosa che hai toccato proprio nelle, nelle conclusioni, um, il problema del PNRR con tutte le difficoltà nello stimare del, il suo possibile impatto ha una, um, un, un problema di fondo, cioè eh, è basato su incentivi Uh, nessuno, non su un intervento diretto uh, dello Stato e gli incentivi sono su un sistema di imprese che già esiste, quello che hai detto tu. Allora il problema invece è che questo piano avrebbe l'ambizione di trasformare il sistema produttivo esistente. Io so che Ciocca uh, si è occupato uh, nella, anche nella, nella sua ricerca di... Uh, Così, del sistema produttivo italiano, dei suoi limiti, delle sue strozzature, eh, delle, delle, de, dei problemi che si porta anche storicamente dietro. Quindi a questo punto io passo la parola a Luia, a, lui, a Luigi Ciocca, vediamo se eh, ci illumina un po' di più sulle prospettive eh, per il sistema produttivo italiano e per la possibilità di trasformarlo eh, in modo virtuoso. Grazie dell'invito. Eh, io mi, mi ero proposto di toccare due punti, eh, l'uno riguarda il piano e l'altro il contesto nuovo, no? soprattutto internazionale, eh, nel quale a questo povero piano capita, <ride> capita di cadere per sua sfortuna. Ma l'ora di scena però si è molto avvicinata e quindi non so se riuscirò in pochi minuti a toccare entrambi i punti. Il primo, sul piano. Nel 1933 Luigi Einaudi stroncò The Means to Prosperity di Keynes, titolando il suo scritto Il mio piano non è quello di Keynes, e con eh, non malcelata malizia, Einaudi disse che gli economisti inglesi, insomma Keynes, facevano il pasticcio di lepre con i conigli. Ora, il piano italiano non è scritto da Keynes, né io oso accostarmi al nostro antico governatore della Banca d'Italia, Luigi Einaudi, Tuttavia, eh, insomma, il senso di quanto proverò a dire sul piano è che eh, il mio piano non è quello di Mario Draghi, insomma, il mio piano non è quello di cui discutiamo. Perché? Perché, insomma, io personalmente predico da anni che un ritorno alla crescita dell'economia italiana può forse avvenire se si realizzano almeno sette condizioni se avvengono sette cose, che spetta al governo, in primo luogo, ma anche alle imprese, di porre in essere. E, ecco, insomma, nel, nel, nel piano, così come è scritto, io devo dire che faccio una fatica tremenda a, a, a individuare tra, eh, come si chiamano, missioni, eh, una selva di progetti specifici, centinaia di pagine, con ribini fra le parti, faccio fatica a ravvisare pochi, semplici e chiari principi cardine. E I principi cardine, naturalmente per me, sono le mie sette cose, <ride> che eh, le trovo e non le trovo nel piano, insomma. Direi che soprattutto non le trovo piuttosto che trovarle. Rapidissimamente, eh, punto primo. Il riequilibrio delle pubbliche finanze. Eh, insomma, non mi pare che ci sia in questo piano. Comunque, eh, sul terreno del metodo non c'è, mi sembra, almeno io non l'ho trovata nettamente esposta, la squisita distinzione che Keynes propose tra la parte corrente e la parte in conto capitale di un, di un bilancio pubblico. E quindi non trovo il presupposto del riequilibrio della finanza pubblica, che keynesianamente che parlando è quello di uh, azzerare il disavanzo tra uh, uscite correnti ed entrate correnti. Secondo punto: gli investimenti. Io davvero ho fatto dell'investimento pubblico buono, insomma, utile produttivo, una mia mania. Ora, ovviamente, il piano gronda di investimenti pubblici, però la distinzione fra effetti di moltiplicazione della domanda, quali moltiplicatori, fra l'altro, da un lato, e dall'altro lato effetti molto importanti sulla produttività di lungo periodo del sistema, questa distinzione io fatico, insomma, a rimanirla, nelle carte del piano poi insomma scatta in me questo pensiero ma insomma se come keynes insegna come keynes dimostra i buoni investimenti pubblici si autofinanziano nel medio periodo perché generano reddito no? e generano gettito fiscale insomma i soldi europei a che servono e perché questi investimenti non sono stati fatti prima? Uh, in particolare, negli ultimi due anni precedenti l'anno pandemico, quando, se non ricordo male, il tasso sui BTP uh, decennali nel mercato era cos'era 0,6%, era inferiore all'1%. Um, ho avuto oggi... Il, il dato degli investimenti lordi della pubblica amministrazione nel 2021 di contabilità nazionale e sono 50, 51 miliardi di euro, che più o meno fa il 2,8% del PIL. È poco, è poco anche nel confronto con l'esperienza <coughs> storica lunga del nostro paese. Per passare dall'investimento lordo all'investimento netto, cioè semplicemente per ammortizzare lo stock del capitale pubblico esistente, occorre più del 2% del PIL di investimento. Insomma, siamo ancora a bassi nel 2021. Perché diavolo non lo hanno fatti? Perché diavolo non cominciano a farli? Naturalmente ci sono molti motivi che lo stesso governo adduce. Terzo punto, terza cosa, l'ordinamento giuridico. È un altro mio pallino, io penso che sia forte il legame fra quella che non lo chiamo più ordinamento giuridico, uso il termine di capograssi, di esperienza giuridica, che, no, che è un concetto più ampio di quello della mera normativa, fondamentale per la crescita di un'economia, a mio modestissimo parere, l'esperienza giuridica italiana va rivista nella sua interezza, curando i rapporti fra le parti dell'ordinamento, rendendole coerenti. Quindi civile, processuale, fallimentare, amministrativo quando tocca le imprese, alcuni aspetti... Della stessa Costituzione, quindi si doveva, si dovrebbe andare ben oltre la cosiddetta riforma della giustizia. Quarta cosa, io penso davvero che una frustata nelle chiappe sanguinosa di concorrenza sulle imprese italiane sia assolutamente necessaria. L'antitrust non serve a nulla. Io ho molto amato, ho avuto anche rapporti con un grande economista che si chiama, è morto da un paio d'anni, che si chiama William Baumol, o come dicono gli americani, Baumol. E lui, appunto, ci ha insegnato che l'antitrust si può aiutare, ma insomma non è solo un problema di forme di mercato, come dicono i microeconomisti. Il problema, almeno in Italia è che le imprese italiane per 20 anni, 25 anni, salvo le fasi di recessione, hanno spuntato buoni profitti senza investire, senza innovare, senza produrre di più. L'hanno potuto fare perché lo Stato ha regalato loro e alimentato in questo senso perverso le loro aspettative di profitto, ha regalato loro evasione fiscale Forniture sovrappagate dalle pubbliche amministrazioni, sussidi e trasferimenti a rubinetto a pioggia. Ora, nel piano io trovo eh, spessissimo la parola sussidio, la parola aiuto, la parola incentivo. C'è questa stupida idea secondo la quale se si vuole governare un'economia come quella italiana, bisogna... Eh, Bisogna indurre le imprese, regalando loro dei soldi, a produrre, non so, a investire nelle direzioni che si desiderano. Distribuzione e povertà. Un'economia non può crescere con un Gini elevato, per ragioni che, insomma, conosciamo. Ora, non so se nel piano c'è esplicitamente detto l'obiettivo di abbassare il Gini italiano. E al di là del Gini non può crescere un'economia e una società di quasi 60 milioni di abitanti nella quale 6 milioni, cioè il 10% dei cittadini italiani, versano in condizioni che il nostro Istat definisce di povertà assoluta, eh? quindi al di sotto di questa soglia, e al di sotto del 20% rispetto a questa soglia. Il mezzogiorno. Insomma, sul mezzogiorno io sognavo di leggere nel piano, uso una parola abusata, una narrazione nuova sul problema economico del mezzogiorno. Insomma, io ho conosciuto abbastanza bene, per esempio, in anni lontani Pasquale Sarasceno, che diceva un sacco di stupidaggini, però aveva una visione generale del mezzogiorno. Ok? Non mi pare di rinvenirla nel, nel piano. In particolare non c'è la distinzione tra gli obiettivi di fondo. Perché da un lato si può dire che il Sud, in termini di reddito progabile, deve raggiungere Milano, che a mio avviso è una follia, <ride> assolutamente un obiettivo irraggiungibile. E dall'altro lato invece che basterebbe riattivare un processo di crescita, di sviluppo economico, come dire, autonomo e capace di autosostenersi nel, nel giorno. L'ultimo, il settimo punto riguarda l'Europa. Non so che Europa insomma, ipotizza questo sto piano, ma qui, eh, come sapete, sono state sospese le regole insomma, antiche derivanti da Maastricht. E la sospensione formalmente verrà meno a dicembre, ma c'è ancora la, la cosa, la, il Covid, la, la, la pandemia, c'è la guerra, c'è un casino. E quindi alcuni pensano che sarebbe bene rimiare ulteriormente la decisione circa le regole europee. Io penso che sarebbe un gravissimo errore. Invece queste regole nuove e diverse e migliori eh, andrebbero stabilite e dichiarate con grande solennità e per me sono tre, l'enuncio, non posso fare altro dati i secondi e i minuti che scorrono punto primo, già evocato, pareggio di bilancio nella parte corrente cioè non ci deve essere tendenzialmente risparmio negativo delle pubbliche amministrazioni punto secondo il debito pubblico rispetto al prodotto non di meno va ridotto, ovviamente attraverso la crescita dell'economia, ma con una velocità di riduzione che non può essere quella, aiutatemi di un ventesimo, insomma, no? che sta scritto nelle vecchie norme. Quindi un ventesimo dovrebbe diventare un quarantesimo all'anno, che ne so, un, un trentesimo, un cinquantesimo. Questo è il secondo punto. Il terzo punto è di nuovo l'investimento pubblico che è la chiave di volta della crescita del potenziale produttivo dell'economia europea. Eh, piccola obiezione, la nuova a me stesso. Eh, se si eccede con l'investimento pubblico, e si determina appunto un eccesso della domanda globale sulla capacità produttiva, si avrà inflazione della domanda che di nuovo insegna. Bene, tocca alla banca centrale a una banca centrale vera fare fronte e stroncare questa inflazione come non mandando in recessione l'economia ma governando le aspettative di inflazione questo è un punto fondamentale della teoria buona della politica monetaria e... Sul secondo punto, forse posso, no non ce la faccio, ho già preso, mi pare, di capire eh, una decina di minuti. Insomma. Sì, ma può anche... Allora me ne prendo, di più, provo eh. col secondo punto. Eh, è cambiato il contesto, insomma. No? Eh, il bravo economista che mi ha preceduto ha già enunciato questo problema. Eh, le voci sono tre, non due. Inflazione da un lato, e rallentamento della crescita dall'altro, quindi come si dice, stagflazione, no? ma c'è anche una possibilità di crisi, a mio modesto parere, gravissima, degli assetti nei rapporti economici internazionali. Sull'inflazione, io se avessi tempo, insomma, avuto tempo, vi avrei molto annoiato, attaccando gli Stati Uniti d'America, perché fino a febbraio scorso la guerra non c'era, ma l'inflazione c'era, segnatamente negli Stati Uniti, in Europa e anche nel mondo, nei mercati dei prodotti primari, e questa inflazione è semplicemente dipesa dal fatto che prima l'ultimo scorcio dell'amministrazione Trump, e poi l'attuale amministrazione Biden, hanno speso troppo, semplicemente. Cioè hanno tratto dal bilancio pubblico una spendita di dollari assolutamente spaventosa. Eh, tra le spese già realizzate e quelle intenzionali siamo nell'ordine di 5-6 trilioni di dollari. Il PIL degli Stati Uniti è, non so quant'è, 22-23 trilioni. Questo poi avviene in un contesto in cui l'economia americana ha già rimbalzato dopo il 20, ed è già in pieno impiego, amici miei. E alcuni economisti, tra cui uno bravo, con il quale io ho litigato tutta la vita, che si chiama Summers, questo allarme lo hanno lanciato già agli inizi del 2021, questa si chiama inflazione da domanda dovuta alla spesa pubblica. Siccome l'economia americana pesa ancora il 15% del PIL mondiale, e, e ha diffuso questa inflazione da domanda nel mondo. E i prezzi americani, aiutatemi, già in febbraio insomma, crescevano del, quasi dell'8% l'anno. In pochi mesi, dall'1% all'8%, non si era mai visto un abrivo inflazionistico talmente talmente, talmente forte. L'altro colpevole negli Stati Uniti naturalmente è la banca centrale. Io ho sempre insomma, avuto stima dei miei colleghi della Fed nei decenni in cui li ho frequentati. Considero Paul Volcker uno dei massimi <ride> governatori di banche centrali ma una Fed ridotta a tappetino del governo che pompa liquidità senza costrutto per numeri spaventosi nell'economia americana, a tassi dell'interesse nominali bassissimi e ormai in termini reali negativi per 700-800 punti base. Vabbè, questa è l'inflazione americana. Sullo shock di Stagflation, cioè l'altro dell lato della dello squilibrio, insomma, si sono determinati per vari motivi, ovviamente, eh, si sono determinate le soluzioni di continuità nei rapporti, come dire, input, output sul piano internazionale, sono stati blocchi, insomma, no? di produzione. Quindi lo shock d'offerta è, è stato molto forte. Se fosse solo questo, e concludo, basterebbe... <ride> Una politica intelligente, da un lato banche centrali che stronchino l'inflazione senza recessione, governando le aspettative. Dall'altro lato un governo degli investimenti pubblici che tenga la domanda globale no? eh, prossima, comunque non discosta, dalla capacità produttiva. Ma il problema più grave secondo me in prospettiva, e davvero concludo, vi rubo ancora un minuto, questa guerra. Ora la guerra in sé termina prima o poi e i suoi effetti, gli stretti effetti della guerra, secondo me, sono modesti e comunque verranno riassorbiti. Il problema è la risposta che è stata data dall'Occidente. Ora, io non voglio entrare nella probabilità che questa risposta spezzi le reni all'orso russo, perché io non sono un politologo, un geopolitico, un esperto di politica estera. Posso anche accettare che spezzerà le reni all'orso russo e lo costringerà a scendere a più miti, a venire a più miti consigli. Ma sotto il profilo economico le misure che sono state prese possono far saltare l'assetto complessivo delle relazioni economiche e finanziarie internazionali. Insomma, io odio il termine globalizzazione, ma lo uso questa sera appunto perché la Cena si è avvicinata, e l'effetto può essere deglobalizzazione. Un disastro. Le misure sono cinque. Primo... Uh, autarchia. Visto che ho citato in audio, in Einaudi diceva, in corretto italiano, si dice autarchia, non si dice autarchia. Insomma, ognuno cerca di produrre a casa sua no? quello che prima comprava da altri paesi. Secondo, protezionismi vari. Eh, no? Un paese non compra più dagli altri, eh, si sforza almeno di far questo, e di vendere meno di prima agli altri. Uh, attraverso dazi, divieti, insomma. Beh. Terzo, queste sanzioni che ovviamente comportano costi spaventosi, eh, non solo per chi le subisce, ma anche per chi le impone. Insomma, se io blocco, io in questo caso sono il governo inglese, se io rubo i soldi dei russi ricchi investiti nella City, nella City poi a investire non ci va più nessuno. Ok? Termatizzo un po'. Quarto, spese militari. Questa è la più stupida dal punto di vista economico delle cose, perché il problema del mondo non è quello del 1939-1940, no? di un moto spaventoso di domanda globale. Sotto il profilo del progresso tecnico, io non credo che oggi esso dipenda in notevole misura dalle spese militari. Ultimo, questi sussidi ai produttori, No? Alle imprese che lamentano di essere colpiti gravemente dalla guerra, dal rialzo dei costi no? dei, de, delle fonti di energia, insomma. E quindi qui scatta la mia avversione per i sussidi. Ultima battuta è che se la Cina si incazza, perché finora la Cina è stata calma, ma di fronte a un disordine economico e finanziario internazionale, lasciamo stare gli aspetti geopolitici la cina può reagire e distruggere l'economia americana perché come sapete gli americani sono pieni di debiti lo stato le famiglie le imprese il paese nel suo insieme e eh, della posizione debitoria netta degli stati uniti che è spaventosa e che ormai tocca i 13 trilioni di dollari Tre o quattro di questi trilioni sono crediti, attività finanziarie cinesi. Okay? Comprese i titoli di Stato, insomma, no? eh, riserve valutarie in dollari. Se i cinesi vendono, gli americani sono finiti. E quindi voi immaginate no? quello che può accadere alla fine delle fini, anche al nostro povero piano, come si chiama, nazionale di ripresa e resilienza. Grazie, mi fermo. Il tempo corre. Il tempo vuole, sì. Eh, va bene, allora io passerei subito la eh, parola a Vincenzo Disco. Eh, ci parla un po' di quello che vuole a questo punto, perché io avevo, eh, diciamo, pensato, avevo pensato a lui per una, un esame diciamo, più sul lato della prospettiva di riforma del fisco associata a questo PNRR per, per il quale c'è stato anche uno sciopero proprio a fine anno quindi magari ci sono delle questioni da discutere però veramente libero di eh, affrontare qualsiasi tema che, eh, che ritiene opportuno va bene grazie molto eh, ma eh, in effetti qui è stata messa moltissima carne a fuoco allora io farei prima qualche commento sulla presentazione econometrica, perché insomma eh, da quella presentazione viene fuori che il tuo PNRR non serve a niente, cioè nel senso che noi non riusciamo neanche a stabilire un tasso di crescita sufficiente a andare eh, su, a maggiore tasso di interesse. Il tasso di interesse già è già basso, si prevede sia basso. Il che significa, insomma, è un, messaggio, è un messaggio molto molto deprimente che tutta questa operazione si basa proprio su questo, recuperare la produttività, far fare un salto all'Italia, far recuperare tutto il terreno che ha perso. Dopodiché lì sarebbe bene, per chi usa gli strumenti economici, fare qualche indagine in più perché eh, il punto di svolta è eh, probabilmente la valutazione eh, di, eh, di Amato, eh, dove lì c'è una discontinuità per quello che io ho vedere nei dati, in particolare per quello che riguarda la distribuzione, Quella, eh, e, e quell'occasione fu la prima volta che noi facemmo assorbire tutta la valutazione del salario cambiò la distribuzione del regio in modo, in modo drastico e l'idea era che così si ribattiva. Eh, probabilmente eh, poi così non è stato, anche se poi un'altra eh, cosa interessante da, da esaminare è com'è che noi nel 2000, Posso alzare quindi, un po quindi prima, prima... Si sente male, eh? Non lo no, sento benissimo. Ah, bene, no, no, okay. eh, prima, prima che arrivassero i governi Berlusconi e Tremonti eh, noi eh, facemmo un tasso di crescita reale del 3,6, che era superiore alla media europea, poi siamo crollati, eh, il che può anche significare che forse eh, c'è stata una discontinuità nelle politiche nel, che, che, si che si mettevano in. In atto cioè è sostanzialmente poi lì eh, è, è cominciata una visione dell'economia italiana non solo o tanto neoliberista supply side tutte queste belle cose che, che adesso ah, discutiamo di cui ci, ci lamentiamo ma una visione eh, estrattiva e affaristica dell'economia italiana perché questo è stato anche il sud Stimare l'effetto della Lega sulla crescita, mancata crescita eh, meridionale, l'aumento del riaumento della divarificazione non sarebbe neanche male. Cioè, se vogliamo capire eh, la storia di questo dannato paese, fare questi, questi esercizi, bene, eh, e sono utilissimi perché senza questo si perde la coerenza delle grandezze, però il nostro problema è vedere se possiamo fare qualcosa. Poi c'è un altro punto che secondo me è fondamentale. Il debito pubblico italiano quant'è? Si dice fra 140 e il 150 del cento del PIL eh, in base a, a vari eh, dati che si utilizzano. Bene, un, un, terzo, un terzo di questa somma è sterilizzato nel sistema delle banche centrali, cioè è stato monetizzato, cioè non esiste. Il nostro debito oggi è 100 o 98, qualcosa del genere. Allora, eh, se noi ragioniamo, e questo anche ci dice cosa dobbiamo fare in Europa, eh, noi dobbiamo questa roba, mandarla a babbo sterilizzarla, fare, fare appunto... Eh, dei de titoli irredimibili, tutte quelle robe lì, o fare quella cosa che eh, io una ventina anni fa propusi, e poi sei mesi dopo la proposta dei saggi tedeschi: c'è cioè un fondo di, uh, di smaltimento, una redemption fund. In cui mettere quello che cede al 60%, ma i debiti pubblici eccedente, Questo è il momento, che tutti hanno più del 60%. Due anni fa, eh, prima della pandemia, eh, insomma, eh, ce eravamo in pochi. E, e, e questo più quello già stabilizzato, eh, e questo oltretutto darebbe all'Europa quel safe asset che eh, la Banca Centrale no, non ha. Quindi questo è un eh, insomma, sono cose su cui io, eh, se eh, avessi ancora eh, insomma. Eh, l'energia quando avevo 20-30 anni, le conoscenze tecniche adeguate che ormai non ho più, ma voi ce l'avete, eh, su quello. io questo mi eserciterei, però facendo sempre riferimento all'economia vera, alla storia economica del paese, alla storia alla politica. Oh, venendo al, invece al coso qui, al PNR, eh, ragazzi, eh, eh, dico questo è un miracolo, non ci hanno questi soldi. Oh, eh, eh, a noi servono. Oh, il fatto che noi li utilizziamo tutti e altri paesi non li utilizzano dipende dal fatto che comunque noi abbiamo un tasso di interesse più alto di mercato più alto. Sarà poco, ma è più alto, quindi qui eh, questa è l'unica spiegazione che, che mi sono date, oltre al fatto di anticipare spese che avremmo dovuto fare e che non riuscivamo a fare. Quindi dal suo punto di vista è, non dico una mannale, c'era una cosa utile. No, il problema è, il problema sono tanti, poi vediamo pure il contenuto, il problema è riusciremo a realizzarlo o no? E questo è un dubbio micidiale, perché ah, al di là di quello che diceva Ciocca sul diritto, diritto dell'economia, noi abbiamo un meccanismo ah, giuridico e burocratico tale che eh, eh, paralizza qualsiasi cosa cioè è un fatto un effetto automatico cioè noi eh, dovremmo usare in questo paese la contabilità di stato e il diritto amministrativo e eh, eh, eh, non spendiamo non, non eh, rendiamo non, siamo, non abbiamo capacità operativa quindi, questo è l'aspetto più delicato. Nel PNR c'è un sacco di tentativi, sono in gran parte semplificazioni transitorie, quindi, quindi hanno oh, delegificato, debbùcratizzato, de, de tutti soprattutto gli appalti pubblici, eccetera. Oh, dopodiché eh, dice: Ah, ma qui poi c'è la, la mafia che entra dentro. Eh, è chiaro, insomma. È, finché eh, non si inventa un altro meccanismo che funzioni eh, noi, noi usciamo tra queste due, queste due cose oh, l'altra cosa evidente nel PNR è che noi abbiamo utilizzato quello che avevamo cioè noi avevamo l'Eni, l'Enel eh, e, e, e qualche un po' di, di eh, le ferrovie soprattutto e, dice, e quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, ma li facciamo fare loro quello che sanno fare e gli diamo pure un sacco di soldi. Oh, perché questo? Beh, intanto perché è cambiato governo, perché mentre il piano di Conte era eh, eh, consigliato insomma, e impostato dalla Mazzucato, questo è stato fatto eh, da Giavazzi. E la visione dei due è molto diversa e c'è cioè una programmatoria e l'altra è, è, è appunto diamo i soldi al mercato e ci vengono e questo è un punto di fondo uh, infatti la, se andate a vedere la cosa sulla, sulla, sulla politica industriale è, è inesistente mentre noi avevamo bisogno e, e questo vi torna anche in altri aspetti sulla sulla, eh, eh, sulla digitalizzazione e eh, eh, eh, cioè noi cerchiamo al massimo di recuperare il terreno che avevamo perso eh, rispetto agli altri paesi senza puntare a nessuna eccellenza perché di puntare all'eccellenza uno deve a, que a questo punto eh, programmare spese eh, insomma, insieme ai privati eh, italiani essi, ma con lo Stato dentro cioè, eh, e dice tu mi devi fare questo eh, sulla frontiera della conoscenza sulla cibernetica eh, su, sui robot su quello dove peraltro siamo forti insomma l'idea di avere qualcosa eh, appunto come diceva Ciocca futuro di questo paese qua dentro non c'è perché non ci poteva essere perché siamo ridotti in maniera, in maniera eh, molto molto oh, deprimente eh, e allora eh, eh, eh, e poi c'è eh, ci sono oh, c'è l'aspetto eh, appunto di quello che succede adesso con la guerra eccetera con la guerra eh, insomma guardate eh, no, a noi i nostri interessi di italiani e di europei sono quelli che questa guerra finisca e finisca veramente il che significa che a noi l'obiettivo di fondo è quello di avere una parte dell'Europa centrale verso est militarizzata che non riguarda solo l'Ucraina ma riguarda anche la Bielorussia e altra roba del genere perché storicamente quello è stato il terreno di tutte le guerre perché lì è pianura e la gente, gli eserciti, si muovono. E quindi una volta sono gli europei, i tedeschi o i francesi che vanno a Mosca, un'altra volta sono i russi che arrivano a Berlino. Oh, allora, oppure prima si prendono un pezzo di Polonia. Allora, l'interesse nostro è questo. Quello degli Stati Uniti è un altro. Ed è molto pericoloso il gioco che stanno facendo. Il primo obiettivo è quello di farci pagare a noi le spese della NATO, mentre il nostro obiettivo, anche quello è sì. Armiamoci, ma dobbiamo riuscire a fare una cosa europea. Una cosa europea, eh, la difesa europea, guardate, però, che su cui eh, si dovrebbe dovremmo impegnarci fortemente. Non è una cosa così già si coordinano gli acquisti, le, le, si risparmia un sacco di soldi, si fanno gli investimenti congiunti, il procurement congiunto, tutta una bella cosa, uh, ma il punto è che noi, eh, se c'è un esercito, ci deve essere uno Stato, perché se no non si sa chi comanda che fa l'esercito europeo. Quindi c'è verso un'unione politica, e quella vera. In Germania c'è un dibattito, c'è stato, ma è un dibattito serio, dove c'era un economista molto importante in Germania, Hans-Werner Sinn, che era conservatore in politica e ordo liberista in economia, che però che ogni volta, quando è uscito il PNR, o comunque... Il come si chiamava? Si chiamava il Poveri eh, -Fund. Eh, Fund, è uscito eh, non no, no, no, no, si deve fare. Facciamo una solita storia: eh, rigore, pareggio del bilancio, riduzione dei debiti, eccetera. E dopo chiudeva. Però è chiaro che se c'è la crisi, c'è cioè, l'Italia, cioè poi lascia in quelle condizioni che avevamo ancora gli unici a essere, e eh, eh, dei soldi vi sono andati e comunque io sono favorevole bisogna arrivare all'unione politica ma l'unione politica consiste nell'esercizio del potere laddove esso è decisivo e cioè l'esercito e poi dice non si possono non si può mettere in in insieme la borsa in comune la borsa se prima non si mettono in comune le armi. Ragionamento che non fanno niente. Andiamo a vedere. E che dietro però cosa c'è dietro quel ragionamento? Eh, eh, C'era il superamento degli esiti politici della seconda guerra mondiale e il riarmo della Germania. Che adesso sta avvenendo disgraziatamente senza neanche questa cornice. Dopodiché lì ci sono altri problemi. C'è la Francia, che è l'unica che c'è un esercito, una volta l'Inghilterra è uscita, l'unica che c'è un esercito vero, e c'è la bomba atomica. Oh, e, e, e, quindi, e quindi noi dovremmo dire in coro due cose a Mario Draghi e, e quello che poi gli dice Romano Poghi. Qui ci vuole, bisogna battersi per una cooperazione rafforzata che faccia due cose, l'esercito europeo con la prospettiva dell'unione politica e il Redemption Fund per toglierci di mezzo il debito eh, pregresso e fare un il eh, bilancio a pareggio come diceva ciò. Dopodiché, in questo contesto, il nostro problema italiano è, è ormai di medio periodo, di lungo periodo. Cioè noi dobbiamo recuperare una capacità uh, di, eh, produttiva, di produttività, di, di, eh, soprattutto nella pubblica amministrazione, dove eh, eh, insomma, noi, noi non abbiamo stazioni appartanti che sappiano fare gli appalti, perché ne abbiamo 10.000, no? mentre ne se servirebbero qualche decina. forse. Uh, non abbiamo strutture pubbliche che facciano progetti. Uh, pensate a, a, a questa e, e abbiamo questa ossessione degli eh, incentivi fiscali. Cioè noi eh, adesso, io adesso non parlo di fisco perché eh, insomma è una vergogna quello che sta succedendo in questi giorni in Parlamento. E, è una vergogna, cioè poi gli economisti, eh, pochi sono quelli che conoscono le tasse, che sono la cosa più importante dell'economia. Alcuni conoscono la moneta, che è ugualmente importante. Però, insomma, noi abbiamo un sistema tributario che è il luogo della discrezionalità dell'arbitro. Ma qui si discutono sul fatto che c'è il forfè per gli autonomi e, e sapete che significa la roba lì? Significa che circa la metà, se non più della metà, di piccole imprese, lavoratori eh, professionisti, e indipendenti, Uh, non paga l'IVA, non, non paga l'IRAP, non paga l'IVA, non paga le addizionali uh, e, e paga un 15% su un fatturato ma no, uno dei costi di forfettare, cioè non paga niente. L'agricoltura non paga niente, becca due soldi. Uh, oh, I sindacati uh, invece di fare un casino su questo, strillano perché vogliono due rovo, che gli aumenti salariali siano detassati. Oh, questo è, per non parlare poi del, dell'elusione delle grandi imprese eh, no, che, eh, questo, che non è stato risolto dall'accordo eh, Ocse e quando ciò che parla di concorrenza concorrenza di chi? qui eh, Il capitalismo in questi ultimi 30-40 anni è stato il luogo del, eh, del, eh, del monopolio e abbiamo monopoli da tutte le parti, i brevetti, il monopoli. Uh, uh, Cristiano Ronaldo, il marchio suo personale, fa sì che lui quando andrà in pensione, tra dieci anni, perché quello fino a cinquant'anni, c'era più di un miliardo di dollari o di euro, già ce l'ha. Perché? Perché è in grado lui, eh, vabbè, anche in questo caso anche con qualche merito, però eh, sono estrazioni di valore, è un modello di, di, di, di società, di economia, che, che non può andare avanti. Allora noi dobbiamo collegare tutta questa roba, ragazzi. Cioè, eh, e, e portarla poi a, a, a essere compresa dalla, dalla gente. Eh, perché, eh, e comunque, ci ho detto, chiudendo, insomma, è chiaro, eh, meno male che abbiamo questo PML, eh, però se non riusciamo a far crescere il paese più del tasso di interesse, eh, allora veramente chiudiamo bottiglia, insomma, no? perché poi eh, fa, falliamo. E naturalmente questo dipende moltissimo da chi vincerà le, le prossime elezioni, perché eh, se vincerà eh, la destra eh, è garantito il default nel giro di sei mesi. La soprano, eh, non, non, non, non. Non lo dico per ragioni di schieramenti che sono peraltro noti e ma perché è così. È così. Perché non capiscono nulla. Non sanno le cose neanche le sanno fare. cioè il, Questi discorsi, questi interrogativi che noi ci poniamo, perché non sono nel dibattito politico? Per lo meno i eh, 5 Stelle, eh, eh, insomma, stanno faticosamente cercando di, di capire. Ah. Poi a me non piace neanche il Partito Democratico, però de devo dire, però insomma, dobbiamo recuperare quel poco che c'è anche in politica. E chiudo su un'ultimissima cosa come esempio: 110%, soldi in gran parte regalati eh, a certi ambienti, eh, utili perché fanno me un po' di energia, eccetera. Eh. Ma l'idea che c'è dietro il demenziale perché se io voglio fare risparmio energetico accelerato di massa eh, cosa devo fare? La prima cosa che mi viene in mente a me che non sono rispetto, anzi adesso mi cercherò, qualche eh, collega che si occupa di ambiente o qualche ingegnere elettronico elettrotecnico noi ci abbiamo milioni di chilometri quadrati di tetti allora se noi piazziamo lì eh, su ogni tetto la sua quota di eh, pannelli solari e noi risolviamo sempre in base ai dati che uno legge sui giornali eccetera risolviamo problemi eccetera allora il problema perché non si fa eh, dice, abbiamo dato il 110 quello è previsto non so, non so se è trainato il cioè. problema è che non si fa così devi programmare devi fare una società ad hoc che dice ai condomini oh ragazzi qui si mettono i, i, i pannelli perché lo dico io perché il tuo setetto è adatto tu hai il risparmio e, gli, e si vede quanto risparmio gli si deve dare sull'energia e si procede a tappeto questo è un modo di fare politica economica e, e, e, le, gli effetti sarebbero, sarebbero ovviamente molto maggiori poi ci dovrebbe essere probabilmente trasformazione nella rete elettrica perché questa roba poi deve andare in giro eccetera eccetera però quindi si tratta di cambiare parecchie cose eh? Eh, eh, e speriamo di avere il tempo insomma il tempo. Va bene, io intanto, adesso non so se abbiamo ancora due minuti, di cinque minuti per fare un, eh, un, un barlume di discussione, non so se qui c'è... A me sono un testi, non dopo le tu qua. Ok, ehm, allora non so, ehm, Marco tu hai qualche cosa da... No, farei da... intervenire gli altri ospiti. Io sono, diciamo, io ho il treno alle quarto. Quindi... Ok, tu hai più tempo. Ehm, non so se ciocca qualche cosa da, da, da, eh, da aggiungere o da replicare anche eh, a quello che ha detto eh, Visco, ha fatto un intervento molto politico, eh, quindi ci vogliono questi interventi. Non so se la giusta sintesi è ci vuole uno Stato che intervenga con competenza e mano, pesante no, con, la mano che serve. con la mano che serve mettiamola così e quando è solo, <ride> solo quando serve eh, l'unica eh. cosa su cui eh, vorrei sollevare qualche dubbio è sulla prospettiva eh, diciamo di un Stato europeo mh, unificato e completo Uh, in questo contesto in cui ci troviamo, lì abbiamo un deficit diciamo, cognitivo da parte della classe dirigente italiana, ma abbiamo anche un bel po' di deficit cognitivo anche da, da parte delle classi dirigenti sì. di altri paesi, no, perché quando si parla di scorporare per esempio gli investimenti pubblici dal conteggio dei parametri di bilancio, eh, I primi a opporsi sono in questo periodo almeno che ci sono delle discussioni, sono proprio i tedeschi. No, cioè, quindi sì, ecco perché, però, perché uh, pensano che lì dentro ci sono diversi uh, modi per rimestare nel torbido, no? Cioè, per sì, fare e loro no, uh, problema dopo, che lo vedono dovuto. Lo vedo dovuto. Oh. Eh, però, questo è il momento: e, e scambiargli più potere eh, militare la Germania con questo è l'unico. È l'unica uh, in cui io posso essere d'accordo con la Germania, insomma, perché sennò quello sappiamo dove porta. Eh, eh, comunque, eh, dopo questa guerra, questa guerra può servire a chiarire molte cose. E lì servono l'accordo tra Francia e Germania. Poi, se aggiungiamo Spagna e Italia, gli altri eh, sono in tendenza, quindi però. Insomma, non sono per nulla ottimista, però il momento per porre sul tavolo queste cose e sono politiche, poi dietro c'è molta economia. Ah, sicuramente. Insomma, perché sono le cose di cui abbiamo discusso stasera. Va bene. Um, ok. Io ringrazio intanto Vincenzo e Vincenzo perché si è preso intanto per, per essere per aver partecipato. Eh, eh, questo dibattito e so che deve lasciarci in qualche sì, modo. Sì, eh, sì, quindi... di a diciamo, eh, Milano più. Noi mangiamo presto e lui eh, ha un appuntamento eh, per eh, pranzo. <ride> e come segue, qualcuno mi chiama un tassino che non so Sì, sì, sì. sì. Uh, allo stesso tempo io... Mh, la ringrazio tanto, Grazie la saluto. A <ride> saluto eh, non so se, eh, se Pierluigi Ciocca vuole aggiungere qualcosa qualche, qualche commento. No, no, no. Data l'ora tarda, eh, solo ringraziarvi di nuovo per il mito. Sono molto, È. tutto molto interessante e problematico. È problematico. Abbiamo lasciato un sacco di cose in sospeso. Io allora chiedo anche a Marco, eh, se Marco Veronese Passarella, se ha eh, qualche, qualche. Commento, visto che è stato il primo a parlare poi c'è stato no, io sono un po più scettico circa mh, diciamo intanto la fattibilità di una maggiore integrazione mh, politica ed economica eh, europea e mh, anche sulla sua desiderabilità io ho notoriamente qualche qualche riserva però eh, detto tutto questo vedremo sicuramente la crisi pandemica da un lato e la guerra cambieranno cambieranno drammaticamente il quadro che stiamo vivendo. È vero, non ci avevo pensato a quello che si diceva un minuto fa, che effettivamente ora c'è una grande carta di scambio con la Germania, che è la possibilità per i tedeschi di costruirsi un proprio esercito, cosa che brama da molto tempo, eh, però resto dell'idea che sarà molto difficile spingere questo processo di integrazione più di quanto si sia sta si si stato già spinto. anzi, secondo me, alcuni dei guai, diciamo che stiamo vivendo derivano anche forse da, dall'aver voluto spingerlo oltre i confini originali, troppo est, così mi viene da pensare. Sulle cose che sono state dette invece anche lì io, come sapete, ho una posizione, una volta in una conversazione telefonica con Emiliano Brancaccio, Emiliano Brancaccio mi definì un marxista trinaricciuto, eh, se, se Emiliano Brancaccio definisce me un marxista trinaricciuto potete capire che io, insomma, ho diciamo guardo con favore ad un intervento forte dello Stato in economia, ma come è stato osservato in realtà, chiudo eh, solo su questo, il problema di questo PNRR è che di questa mano dello Stato non c'è nemmeno l'ombra, se non appunto in termini di elargizioni, elargizioni che rischiano di essere problematiche anche perché nel momento l'Italia fa prevalentemente politiche di sussidi e di sovvenzioni. Altri paesi, abbiamo parlato di Francia e Germania, hanno avviato delle, dei, diciamo, dei rapporti di collaborazione per la produzione di alcuni di questi, eh, diciamo, appunto, si parlava di tutto ciò che necessita la transizione ecologica, si parlava di, cioè, di idrogeno, un altro di questi capitoli, che <coughs> essere finanziati. Ecco, in tutto questo Francia e Germania si stanno muovendo... Eh, L'Italia sembra, sembra in affanno e il rischio, il rischio, cosa che non è stata citata finora, ma il rischio è che anche questo piano, diciamo, a livello europeo di stanziamento di risorse, di aiuto delle economie europee, finisca per cementare quello slittamento lungo la catena transnazionale del valore che il nostro paese ha subito negli ultimi anni. Se uno guarda il modo in cui queste risorse vengono distribuite, anche i capitoli di spesa specifici per l'istruzione in Italia rispetto all'istruzione in Germania, nota come all'Italia si è riservato un ruolo da subfornitore che ha bisogno di un certo tipo di manodopera specializzata e così via, mentre la ricerca di punta si concentra in Francia, Germania, insomma, le cose che conosciamo. Quindi il rischio vero che io vedo è che da questa, da questa doppia o tripla crisi ne usciamo con assolutamente... un'Europa ancora più sbilanciata e secondo me non più unita, ma, ma meno unita perché non vedo, il disco parlava appunto dell'opportunità di un esercito europeo, ma non vedo in questo senso una convergenza di interessi, Sol, se non forse temporanea della Francia con la Germania, ma non credo comunque che i francesi ci stiamo. Ecco, alcune considerazioni sparse, ma non volevo... Non volevo, non volevo bene. Perfetto, bene... Um... Siamo a posto. <ride> allora ringra ringraziamo anche Pierluigi Ciocca in collegamento che si è prestato a questo supplizio per, per una, una buona ora e mezza, anche abbondante. Ringraziamo i qui presenti e mh, speriamo che ci siano altre occasioni per fare confronti di questo tipo, eh, però l'augurio che ci facciamo anche che queste chiacchierate, eh, insomma... Uh, Trovino una corrispondenza poi anche nell'azione politica, cosa che, eh, cosa che su cui tutti quanti mi pare siamo un po' tendenzialmente scettici purtroppo, però insomma la speranza è l'ultima a morire. Eh, ringrazio ancora.